benvenuti in questo nuovo video, oggi come promesso da un po' di tempo vi dovevo portare il gadget di Dynamite. e quindi adesso lo andiamo subito a provare nel dettaglio e il secondo gadget, quello che non è ancora stato rilasciato, carica stordente l'attacco normale successivo all'attivazione del gadget stordirà i nemici per 1,5 secondi usi per scontro 3, lo andiamo subito a provare nel campo di prova ecco quindi che ci apprestiamo a provare questo gadget che secondo me Può essere una buona scelta in determinate modalità. Per esempio, in rapina potrebbe servire se qualche nostro nemico ci sta pusciando. Oppure contro una nita, magari quando ha l'orso ipervitaminizzato, può bloccarlo e impedirle di, di utilizzare l'orso e quindi di perdere secondi vitali. Blocca tutti i nemici che colpisce. E um, Si ricarica anche piuttosto in fretta e si può usare solo per tre volte Però li blocca per 1,5 secondi quindi è, è molto interessante come gadget Adesso lo vado a provare appunto in rapina Ecco ragazzi quindi adesso provo, a provo in rapina poi invece in sopravvivenza Che dicevo che appunto in rapina potrebbe essere molto utile nel bloccare i nemici come per esempio... Quelli là dietro li ho bloccati, quindi riesco a fare il predict sul barrel che non arriva perché la Bibi me lo ha spedito via. Adesso magari lo attivo di nuovo e blocco l'Eugenio. Ecco, infatti, e riesco anche a colpirlo perché, essendo un bot, rimane fermo. Però comunque abbiamo visto che è molto utile, appunto, per... perché blocca. Ecco, quell'Eugenio me l'ha schivato. Però comunque abbiamo visto che, appunto, blocca i nemici ed è. Molto strong, lo vedremo sicuramente in molte modalità Una delle mie mappe preferite ora rimosse, deserto delle dune Vediamo come si comporterà questo nuovo gadget che verrà aggiunto all'interno del gioco eh, Comunque vi ricordo di seguirmi su Instagram in cui trovate il link in descrizione Di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e mi raccomando di lasciare un like se arriviamo a 50 like entro le prim la prima ora di pubblicazione, domani vi porto subito il video del della prova del gadget del primo, quello che lancia il meteorite. Quel Bo è strong, molto strong. Vediamo se riesco a bloccarlo. Okay. No? Perché non? perché non sono riuscito a bloccarlo? Ah, sì. perché era l'altro di colpo che ho sparato. Anche il Bo non è andato giù. Ehm... Proviamo a vedere se blocco la Jackie, sì, infatti. E ecco, il bombone è stato utilizzato molto bene perché appunto la Jackie era ferma. Adesso non mi ricordo se Bo ha piazzato le mine da qualche parte, però stiamo attenti perché le mine di Bo... Ecco, infatti, come non detto, me la sono guffata. Le mine di Bo con due colpi ci tirano giù. Non so dove sia il terzo bot, Lì vedo la Shelly. Provo a bloccarla. L'ho mancata completamente. E siamo allo scontro finale con questa Shelly qui. Ho sprecato il bombone. No, raga, mi sa che perdo da un bot. Perché è difficile da predictare. Ragazzi, si muove benissimo. Ok. No, sto, sto facendo schifo. Ok, eh. Mi vergogno della partita che ho appena fatto. Abbiamo vinto, ma mi vergogno. È diventato ormai un must salutarci da questa schermata. Quindi, ragazzi, vi ricordo appunto di iscrivervi, lasciare like. E noi ci vediamo al prossimo video. Se raggiungiamo appunto i 50 con questo, vi porto subito il video con il gadget del primo. Ciao.